Ciao a tutti, benvenuti. sono Coach, benvenuti a quattordicesima, mamma mia Quattordicesima puntata di Phoenix Point Qua possiamo vedere al menu tutti quelli che ci sono morti durante la campagna Il nostro buon Zan Cricket, il nostro buon... non mi ricordo gli altri Comunque sono tutti e tre dei virologi, visto che stiamo combattendo contro il Pandora Virus um, Ciancio alle bande, puntata veloce, oggi sigla e si parte Allora, ricomincia da qui, vediamo dove abbiamo lasciato la questione in sospeso con i nostri simpaticissimi virologi armati e pericolosi, ah ovviamente vi chiedo per favore iscrivetevi al canale se vi piace, Mettete mi piace e tutte le altre cose che dicono gli youtuber che più seri di me per farsi seguire. Mi fate contento se lo fate, dai. Fatto, cosa vi costa? Niente. Al massimo un pochettino di spam, ma una volta a settimana. Allora, dove eravamo rimasti? Qui c'era il team Alpha che può fare The Mattock. Uuuuh, questa l'ho provato offline. Mi è riuscita di culo. Vediamo se mi riesce di nuovo. Um, poi, chi altro ci abbiamo? Qua abbiamo 5 mini, uh, Samroll Memorial Base, Base Info, Qua stiamo costruendo due archeology lab Molto bene uh, Dobbiamo Non so perché non mi C'è un satellite forse qua Build Set a light up link Se Questo per forza ci serve Per Scoprire le varie basi Eccetera eccetera uh, Dato potremmo fare anche la scavenging site Questa è nella zona mist Quindi ci sarà da battagliare Ben, ben bene Aspettiamo che si ripiglino tutti E poi andiamo con The Gift qua abbiamo il nostro team alfa Che è abbastanza conciatino Lo facciamo ripigliare e andiamo finalmente a fare questa missione qua Che li liquida non so quanto tempo Potremmo prendere un nuovo Questo è un Berserk né? Ho bisogno di un Priest Ho bisogno di un Priest Ho bisogno di un Priest Non un Berserk ma di un Priest Ma penso che non ce li abbiano ancora Faccio l'assalto uno sniper molto interessante, soprattutto se è tutta l'attrezzatura costa nera di Dio, ma vabbè. Allora, Manticore 5, un altro team. Tra l'altro qua gli manca il modulo di evasione. E sta andando ah, a fare, a esplorare. Va bene, allora, dicevamo, facciamo una missione super, super, super veloce salviamo perché ho fatto una piccola modifica Active Pandora Flyers 1 Quindi dobbiamo, dobbiamo abbatterlo Via Allora, special mission Prima missione eh, della seconda DLC Praticamente adesso dobbiamo andare a prendere tutti i progetti delle armi antiche The Mattock, è un'arma da vicino Quindi va bene per i nostri berserk le armi, nella seconda DLC, sono molto forti, però richiedono dei materiali che non abbiamo attualmente a disposizione. Saranno tre materiali. Dovremo fare tutta una serie di missioni per ottenerla. Ma il gioco ne vale la candena. Allora, qua abbiamo un uh, simpatico uh, lanciarazzi e Lupin il quarto. Vediamo, l'altra volta me l'hanno quasi ammazzato. Speriamo di farcelo stavolta. Anche perché gli evi non ce ne sono tanti. E. E sono costanir di Dio Però il fatto che salti Balzellon balzellone Avanti e indietro Ci sarà utile Stavolta Rispetto alla volta prima Mi porto dietro anche il mezzo Non si sa mai Avremo contro Dei simpatici Tizi uh... Facciamo così Sì Sì questa sarà una missione super facile, speriamo almeno. Uh, ho già sbagliato. Ho già sbagliato. Dove... Dovrebbe esserci un punto da attivare in cui ci sono i progetti. L'altra volta era qui, ma adesso non lo vedo da nessuna parte. Gli inconvenienti della prima... O oh, magari... Eh sì, eccolo qua, molto bene Allora Facciamo che andiamo direttamente qua Inizieremo a trovare tanti simpatici tizi Così Ma abbiamo un autoblindo E accidenti a lui È fatto apposta per resistere ai colpi Un heavy Dove l'heavy? Questo potrebbe farci un pochettino male, ma vabbè, fa niente. Anime spotted, abbiamo un... Ah, vabbè, fa niente, dai. Facciamo che finiamo il turno qua e vediamo che cosa fanno i nostri simpatici amici. Mmm... Vabbè spostiamo leggermente lo scarab Questo è un altro Va bene Allora Tu Ah due action point per uscire Maledizione questo non mi piace Questo non lo prenderemo mai Questo possiamo prenderlo Non male ma lo possiamo prendere Vabbè ce li abbiamo i missili usiamoli Non ho fatto un tubo Tu devi metterti al riparo Facciamo che va bene così Non mi piace, non mi piace questo assalto. We ah. Here we go. Just Beh, figurati. È un autoblindo, cosa vuoi fargli? Spirito zona. Adesso spara anche lui. Non puoi colpire un tuo amico, già che ci sei, no, eh? Troppo facile. Comunque il nostro obiettivo è fare balzellon balzelloni. Qui. Attivare l'obiettivo. Bene, abbiamo già fatto metà della nostra missione. Ora, se rimaniamo sopra... Potremmo non prendere troppe botte perché tanto questo adesso è sceso. Questo deve risalire. Per farmi male. Non posso coprirmi più di così. Né? Un po' di botte le prenderemo, mi sa. Nulla che non possiamo guarire. Dai. Gli sparo nei piedi, praticamente. Oh mamma, 40 bleeding gli abbiamo fatto un male cane. Non muore il prossimo turno, ma quasi. Ehm... E spostati di qua, così tiri un po' il fuoco nemico. Però meglio la corazzatura davanti. Vai! Uia, fatto male Bravo, bravo, perdi tempo, bravo, mi piace Me l'aspettavo Beh Questa. Ui allora non me l'aspettavo Qua iniziano a fischiare un po' troppe palle Allora Non posso andare là Qua Buona Finita E uno se ne va E due se ne vanno! Eeeh! Yeah, missione super difficile questa. <ride> ha guadagnato due livelli, Lupin. Lupin il quarto. Yeee! Yeah. Super difficile. Però è, è la prima, poi dovremo farne altre che secondo me saranno anche più ardue perché cambieranno gli avversari che dovremo trovare. Che troveremo. Troveremo... Però per ora... Diciamo che l'autoblindo la... ha aiutato. L'ha trovato, ha provato senza. The sharp gun. Sharp gun è l'arma definitiva per gli assalti. È un fucile a pompa che spara più lontano e fa un male cane. Boh, vabbè, c'è un Nefestus Magazine, ma vabbè Allora, abbiamo Mattock of the Ancient Redeemer, che non è quello di Unreal Tarnament, è un po' più scarso Escape pods, bulldog non lo possiamo fare perché ce l'abbiamo equipaggiato Ciao, vediamo un po'. A parte che... Dobbiamo vedere... Mm. Ah, questo già, ha già l'armatura d'assalto. Ho Leg armor, quindi è già un po' più veloce. Va bene così. Oh, possiamo fare Warcry. Quarterback, bonus grenade and two, two speed, buono. Ne abbiamo due speed di bonus. Questo blocca un po'. Uh, vabbè, qua lo vedremo prossimamente. E tu fai balzellon balzelloni, quindi hai bisogno di un po' più di velocità. No, un po' più di willpower. Ok, Reclute. Ah, oh, abbiamo ancora lo sniper, ma non abbiamo abbastanza cibo. Ai ai, ai, ai, ai, Allora, tu potresti andare a fare la missione questa qua. No, the shotgun. Uh. Proviamoci. Intanto vediamo che cosa abbiamo qua. Allora, voi state ancora ripigliandovi. Voi pure. Voi. Manticore 5. Manticore 5. personnel. Articore Fight, dov'è? Oh. Belin Mamma mia, il team rosa praticamente. Che non è proprio messo bene come attrezzatura. Ha eh? un sacco di Pythagoras, dobbiamo fare dei Pythagoras. Anche dei new riser. Oh. Vai a vedere, qua come si è messi. Questa gli stiamo facendo l'armatura, sì. È l'ora di fare dei mutate. Uh, basi. Voglio vedere se uh, abbiamo... Il containment ce l'abbiamo. Guardalo qua, il containment. Bene, bene, bene, bene, molto bene, molto, molto, molto bene. Quindi possiamo già catturare della gente. Allora... una roba tu non riesci a battere quello là né? dove è active pandora on flyer qua? gli manca l'afterburner però per essere efficace no, due cecchini un berserk due assalti mmm Potremmo continuare a esplorare l'Europa, ma non ho molto a disposizione. Dobbiamo andare a esplorare l'Africa, potremmo andare. A... Info. Tu non hai. eh no, stiamo qua, stiamo avvicinando la mista. Dobbiamo fare un satellite up link per forza. Dobbiamo vedere che cosa c'è qua in mezzo. Non è il team alfa? Però ci proviamo lo stesso. Nuove reclute disponibili. Abbiamo un berserk con Tiff. Questo è interessante. Però mh, dobbiamo andare a commerciare, non abbiamo abbastanza risorse. Abbiamo una marea ma una marea di tecnologia. Ah, uh, i pandorani si sono evoluti Artron Tyrant Ecco, mitragliatrice e scudo Questo inizia ad essere un po' fastidioso Questo che arma ha? Ah, il Redeemer Vabbè, possiamo anche sopravvivere Questa è una nuova evoluzione Qua probabilmente faremo arrabbiare un po' i nostri amici discepoli di Anu Però dobbiamo prendere assolutamente questo blueprint questo progetto. Allora, i discepoli di Anno attaccano da vicino, quindi se ci manteniamo lontani dovremmo farcela. E mannaggia loro, datemi la tecnologia per fare i priest. Allora, dove dobbiamo andare? lupen quarto. Non è qua Qui Balzellon, balzellon Se no potremmo correre qua Ed entrare sì. Dai, dai, dai. Questo è un priest maledetti. Questo lo voglio, lo voglio. Questa è una posizione brutta. È un priest ed pure una posizione brutta brutta. Perché qua è proprio dove dovremmo andare noi. Non voglio farlo fuori. Però devo. I priest danno... Sono tipo dei chierici, Ci danno un sacco di... Bonus in più, in più. Accolpiscono i will point. Se esce questo... No. Nah. Questa è un'arma che è completamente inutile contro questo robo. Perché è un robot questa cosa qua, non fa niente. Berserk. Con la mazza. E eh, ammazza che ammazza non è. Non fa niente. Cioè, devi andargli appiccicato, quindi. Allora, tu. Corri ragazzo qua giù. Abbiamo trovato qualcun altro un altro twist tu uh, esci Sì. vai qua e attivalo e tu tappa tappa l'ingresso porca miseria ho fatto male merita un bel missilotto in faccia anche lui si merita un missilotto in faccia però non riusciamo a... porca miseria siamo circondati questo non mi è piaciuto questo non mi è piaciuto per niente mi ha fatto il mind control e ora non lo riesco a beccare quello lì eh Facciamo così, spostiamoci di qua La fatta che Steel frenzy Mancato Ora vediamo come riusciamo a recuperare Eh maledetto Ma perché gli hai sparato? È tuo Riuscire a farlo fuori Ah ho recuperato L'ho recuperato Però Balzelloni non riesce ad andare eh? Spostati leggermente indietro Bene, bene, bene, bene Allora Oh, porca miseria Mi sono dimenticato Non devo fare questi errori Non devo farli questi errori Perché ora questo è Come lo copro? copro così copro così Prenderà delle botte da questo. Oh, 10 infetto da virus. Adesso si, si impanica subito. Comunque tu morirai molto presto. Basta solo farlo entrare nella, nel veicolo. Un po' troppi priest per i miei gusti, eh. Non gli ho disabilitato la testa. Non gli ho, non gli ho fatto niente alla testa. È sotto mind control. A 4 will point su 12. Eh, eh. Mi devo spostare, questo mi farà male. My field have I lost my way? Cosa sei impanicato. Forse servivano più omini. Spara due volte. Uia, questo ha fatto male, eh. No choice, but to keep going. Allora, tu sei minacciato direttamente da questo berserker. Hai 10 sanguinamento. Spaccare Tu vattene via Molto bene Bravo bravo che ti sei coperto Bravo bravo perso un turno qua abbiamo delle armi che non ci servono Possiamo a metterci qua per coprirlo meglio oh, mi spiace sterminare tutta la popolazione così Ah, aspettiamo. Questo assalto potrebbe morire molto presto. Ah, questo assalto potrebbe morire molto presto. Ti sta mettendo troppo tempo. Il problema è che questo è impanicato Adesso se ne va proprio Allora, se riusciamo a far salire Sul nostro veicolo Il nostro amico Abbiamo finito la missione Tanto recupera, che non è male. Sali? Bene, punto di fuga. Dov'è il punto di fuga? Dov'è il punto oh, no, di no. fuga? Scusatemi un attimo. Ok, ricominciamo, ricominciamo, spacchiamo tutto. In due turni dovremmo farcela. Andiamo di qua con il nostro simpatico mezzo. In un turno... No, due turni. Ciao! Dicevamo, questa è un'arma che vale veramente la pena di prendere. Via! Finito! Si ha livellato di nuovo! Doveva essere una puntata veloce Ci ho messo un'ora Va bene Ragazzi Aia Come immaginavo Vediamo la diplomacy Friendly comunque Non ci che ci odiano ancora un po' Jericho. Uh, va bene Personnel Facciamo Livellare subito questo 31 Boom blast Questo potrebbe servire. Non a lui specificatamente, ma può servire. Molto bene. Dai, abbiamo fatto due missioni in cui Lupin ha veramente brillato. Mi è piaciuto. Allora, se ora lo scriviamo. E che dire, ragazzi? A parte, mi raccomando, subscribe, like... Mettete la campanella così vedrete la, vedrete la notifica per la prossima puntata, che è la quindicesima. Chissà se faremo finalmente la missione che stiamo posticipando le 10 puntate. Io lo so. Intanto, ciao a tutti dal vostro coach. A presto!